Può accadere che una costellazione familiare venga interrotta? Ebbene sì, se sento che da parte del protagonista di chi sta facendo la costellazione non c'è apertura, non c'è disponibilità a ricevere le informazioni che in quel momento la costellazione familiare sta manifestando, eh, anche perché la costellazione uno può viversela come un sogno, quindi quello che esce non ha nulla di diciamo così scientifico non è una sfera di cristallo però magari quello che emerge può essere molto significativo e quindi se sento che ci sono delle resistenze che impediscono a chi sta lavorando di entrare più in profondità allora è meglio interrompere e lasciare che ci sia un tempo di maturazione in cui la prossima volta il protagonista dice ok, sono pronto ad affrontare tutto quello che può emergere perché è il momento che io vada a vedere la verità che la costellazione può portare fuori.